a tutti a questo nuovo tutorial di 1 2 3 ricreo. Oggi voglio riciclare due paio di jeans. Questi sono di un paio di jeans di un uomo che eh, mi sono stati regalati, decisamente grandi per la mia misura e poi ne ho un paio miei che sono stati usati tantissimo e ora non porto più perché sono un po' sdrucidi anche se sono di moda ma non piacciono tantissimo sdrucidi questi sono di un bellissimo blu mentre questi sono un po sono decisamente scoloriti con questi due jeans io voglio realizzare un tubino simile a quello che vedete eh, sullo sfondo non ci saranno le maniche ma eh, il collo sarà di no a... Non tondo. Per prima cosa eh, devo modificare il mio cartamodello in modo tale di avere delle parti eh, che posso inserire nelle gambe dei miei pantaloni. Quindi devo fare quello che io chiamo dei tagli creativi. Per farvi capire... Ho riportato lo schema del mio, um, del mio vestito sulla carta. Il dietro era tutto uno mentre a me serve diviso perché per poterlo far entrare nella stoffa a mia disposizione. Quindi vedete, io ho già il carta modello. Sull'originale, il davanti era già diviso in due, nella pence era stato fatto un taglio e quindi avevo già la parte diciamo del fianco e l'altra parte che sono queste due parti qua ora vi faccio vedere come dividere il dietro funziona nella stessa maniera eh, per tutte le parti perché potrebbe essere che nel dietro devo fare un, un altro taglio allora io divido il dietro in due parti um, prendo la stecca questa è una squadra, quindi vado a, uh, faccio delle linee parallele e faccio una linea partendo dalla punta della penna e vado fino in fondo. Qui deve essere, devono esserci 90 gradi, un angolo retto. E lo stesso da questa parte qua. Qua invece non faccio una, un taglio dritto, ma verrà eh, leggermente ondulato, quindi io da, dalla punta mi devo unire alla spalla, se lo voglio fare nella spalla, oppure se preferite lo possiamo fare, possiamo fare il taglio leggermente ondulato che va sul, sul giro manica. Altra cosa importante, siccome verranno due parti, io devo riportare il dritto filo, il dritto filo, vedete, nel mio cartamodello è questo, c'è scritto dritto filo, quando l'ho ricalcato nel, nello stampo o se siete capaci lo, lo realizzate voi, lo dovete riportare anche nella seconda parte, quindi io mi posiziono parallelo con parallelo e tiro una linea che sarà il dritto filo dell'altra mia parte. E poi vado a tagliare. Ripeto, non so se non è una cosa difficile, però per poter tagliare il dietro sulle gambe dei miei pantaloni, vedete, non ci sarebbe, manca un pezzo. Per cui io divido il mio cartamonello in parti intanto lo divido a metà e quindi dalla pants che è il taglio più logico da fare divido il dietro in due parti riportando il dritto filo ora dalla punta io scelgo di andare sulla spalla, però, se voi preferite potete andare anche sulla manica, come sul davanti, va fuori sulla manica, vedete? La divisione del, del davanti è invece sulla manica. adesso il mio tubino è diviso in quattro parti, due davanti e due dietro ora l'unico sistema per capire se mi basta i tagli per poterli fare stare nei miei jeans è provarli sulla stossa allora io ho deciso ma è una scelta mia, siccome avrò due colori, perché le due tonalità dei jeans, vedete, è decisamente diversa, la parte centrale del mio abito sarà sia davanti che da dietro di questo bel blu scuro, quindi la parte centrale la posizionerò qua. 1 e 2 metto gli spilli solo per al momento per vedere se ci sto con la stoffa quindi questo è il dietro laterale io utilizzo allora il dietro centrale qui verrà la cerniera mentre qui verrà una cucitura unica dopo Dopo vedrò di mettere meglio il dritto filo, certamente non sarà perfetto come quando si taglia su un tessuto, su, uno, su un pezzo di stoffa, però per recuperare. E vedete, in questo pantalone mi vengono i due davanti e i due dietro. Più mi avanza questa parte qua che... Eh, Probabilmente diventerà una borsa o una bonellina, questo lo vedremo dopo, poi spostiamo questo, naturalmente le gambe sono in doppio in modo di avere, perché questo cartamodello è solo metà davanti, metà centro davanti e questo metà centro dietro ho bisogno di due metà centro dietro e due metà centro davanti tolgo questi pantaloni e prendo questi allora qui come potete vedere per il dietro per la mia scelta di aver fatto non ci sto vado a finire sulla tasca, mentre proviamo il davanti, il davanti centro, mi tengo anche un po' più in su perché qui ho i margini rovinati mentre di là non li avevo, qui invece ci sto, diciamo che a questo punto ho il problema del fianco del dietro perché come vedete è troppo lungo e mi va a sbattere sulla tasca cosa devo fare? per inserire questo devo fare un, un altro taglio creativo dove lo faccio? io ho valutato l'idea di abbassarmi Che qui ho la tasca, quindi ho un po' di spazio girandolo da questa parte riesco ad arrivare fino qua e quindi mi mancherebbe un pezzettino piccolo diciamo però un pezzettino piccolo lì eh, come dire stonerebbe un pochino con tutto il resto per cui io valuto l'idea di fare un taglio in diagonale per capirsi questo questo è il mio centro dietro che ce l'ho apposto intero. Invece ho dei problemi con il lato dietro, col fianco dietro che è questo che non mi sta. Allora io valuto l'idea di fare un taglio in diagonale, in questo modo qua, in modo che il fianco dietro sia fatto in due parti. Perché la cosa non sembra proprio un... Uh, cosa raccapezzata, prendo i tre qui ho 3 cm, lo riporto anche sul davanti, 3, e poi vado a 5 e mezzo, vado a 5 e mezzo, e rifaccio lo stesso taglio anche sul davanti laterale, quindi il davanti laterale verrà costituito da due parti. anche da questa parte qua. Allora, praticamente, cosa facciamo? E Questo è il fianco del davanti. No, questo è il fianco, scusate, del davanti. uniranno qua, perché il fianco. Perché la cosa allora funzioni, questo è il davanti laterale, laterale e questo è il dietro laterale. riporto quello che ho fatto nel mio schemino qua. questo è il fianco queste due cuciture si uniranno allora io mi prendo diciamo 14 14 sia davanti che dietro e faccio un segno ora potrei fare il taglio dritto però non mi sembra esteticamente non, non mi piace ma se voi volete io invece mi alzo, diciamo fino a 20, 20 sul davanti e faccio lo stesso sul dietro, e faccio il 20 sul dietro. E quindi faccio due linee, questo sarà un altro taglio, uno qui, uno qui, faccio un segno per sapere questo sarà il sotto laterale laterale davanti qua c'è il fianco e qui abbiamo il centro vedete il dritto filo lo riportiamo lo allunghiamo un pochino perché quello ci serve sempre questo sarà il dritto filo del sopra e ora rifacciamo lo stesso di qua qua sarà il fianco Un segno per sapere dove si uniscono le due parti. Questo è il, è il centro dietro, diciamo quello che si collega al centro dietro, e questo è il sotto dietro. Con le forbici io vado a tagliare. le mie, posso fare altri tagli? Perché se non ci sto devo fare altri tagli, cercando di farli sempre con un certo criterio. Allora, per capirsi, adesso vi riprendo i cartamodelli, Allora vedete qui ho dietro, dietro si deve unire col dietro, quindi è di qua. E questo è il mio davanti che verrà così. Questa è la struttura del mio vestito per inserirlo nei miei jeans. Ripeto, se per caso adesso riposizionando un pezzo non riesco a farlo stare, non faccio altro che quel pezzo valutare dove tagliare e pensare un attimino e fare il taglio. Perché avendo fatto un taglio in diagonale qua, se non mi sta il dietro qua sopra lo potrei fare anche qua, però qui ci sarà la cerniera, da qui a qua fin qua c'è la cerniera, e mi, una cucitura qua mi farebbe spessore e non preferisco non, non avere cuciture, soprattutto nel jeans che è un po' grosso come tessuto. Ho fatto varie prove per vedere se riuscivo a inserire il mio vestito nel, nei, nei due paia di pantaloni. Allora, questo è il mio schema che l'ho ripassato col pennarello per farvi capire meglio. Allora, questo è il davanti. Il davanti è costituito da tre parti, come lo è anche dietro. Allora, il numero uno è il centro davanti, che ho posizionato qui, in una gamba. Il due, che è il lato del centro davanti, assieme al tre, che è il fondo, li ho posizionati nell'altra gamba dei pantaloni chiari. E per cui il davanti ce l'ho in maniera completa poi io ho il dietro il dietro è costituito sempre da tre parti il centro dietro che è questo 4 che è tutto intero l'ho messo su questa porzione di gamba qua. ora Il numero 5, che è la parte sopra del, del lato del dietro, che è questa parte qua, e l'ho posizionata qua. Adesso, eh, a meno che eh, ho pensato a varie soluzioni per mettere l'ultima parte, quella che non riuscivo a inserire eh, già dall'inizio nelle mie gambe, o la faccio in pizzo o di un'altra stoffa, ma siccome io sono testarda, la parte con le tasche non mi piace da metterla di lì, però poteva essere un'idea. Potevo anche recuperare le tasche, però non mi piaceva neanche lì. Per cui ho tolto le tasche di pantaloni più eh, grandi da uomo e col gesso ho riportato l'ingombro, compreso i margini di cucitura delle mie parti di, che ho da questa parte, vedete che col gesso ho riportato, diciamo che davanti una volta tagliato mi arriva fin qua, per cui metterò una parte del dietro qua, che quindi verrà in un tessuto più scuro, e l'altra, perché naturalmente ne abbiamo bisogno di due, qui sarà un tessuto semplice, verrà messa da questa parte. Vedete, fino qua ho l'ingombro del centro dietro, mentre di qua avevo il davanti. E qua ho, dopo la stacca, la metto di qua. E qua mi verrà l'altro eh, pezzettino che mi serve per completare il dietro. E ora passo a tagliare e poi a unire tutti i pezzi. Vi dico solo in due parole come verrà poi cucito il, il mio tubino e ve lo farò vedere una volta ultimato. Per prima cosa devo unire dove ho iniziato a tagliare. Quindi io devo unire il, eh, il davanti laterale sopra con il sotto e quindi ricreo tutt'uno. Qui farò una cucitura decorativa, con un'impuntura sul davanti, magari anche in colore contrastante. Eh, il dietro la stessa cosa. Prima riassembro la parte laterale, quindi sopra e sotto e faccio questa cucitura qua, la stiro piatta e la impunturo perché rimanga bella eh, piatta piatta e non faccia meno ingombro possibile poi unisco faccio questa cucitura centrale che quindi mi permette di avere tutto un dietro e faccio la stessa cosa sul davanti attenzione che qua nel, dove ci sono le curve di, eh, di non fare piegoline, ci vuole un po' più di manualità, non è più complicato ma ci vuole un po' più di manualità una volta assemblate unisco i fianchi del davanti col dietro e eh, le due spalle. A questo punto metto la cerniera sul dietro e eh, con dello sbiego rifinisco il, il giro collo e il giro manica. Per il fondo faccio degli spacchetti per dare l'ampiezza della camminata, non è una brutta idea qua. In questo taglio qua fermarsi qui la cucitura e fare uno spacchetto, lo stesso sul dietro e poi fare una semplice eh, un semplice bordino. Arrivederci alla prossima da 2-3 Ricreo.